Un po' dovremmo essere in diretta e a questo punto devo solo aspettare di visualizzare eh, Salvatore Rossi per cominciare la nostra conversazione cercando di continuare a eh, parlare eh, per evitare di rimanere muto di fronte alla Camera con un disgraziatissimo diciamo, effetto di inabilità dal punto di vista tecnologico vedo che molte persone stanno partecipando ma non, non becco ancora eh, eh, Salvatore Rossi almeno così mi sembra mm -hmm. vediamo un po' no, non lo vedo devo vedere la terza ospite per poter cominciare eccolo qua La terza ospite. Ok? Dovrei esserci riuscito. Salvatore, compari per piacere? Onde evitare questa situazione di vuoto pneumatico che suscita angoscia per chi ci vede? Pare che la connessione sia in corso. La team declina ogni responsabilità per inefficienze nella trasmissione. Lo dico questo per non danneggiare ovviamente Salvatore, per senza comincio a preoccuparmi. E in ogni caso nell'attesa che compaia io mi metto in una più acconcia posizione e spero che si senta abbastanza bene se non si sente bene lanciatemi dei messaggi nel frattempo vi faccio vedere questo libro voi lo vedete immagino al contrario come me il titolo è, è di Salvatore Rossi della politica economica italiana dal 1968 a oggi e da questo libro che eh, in qualche maniera eh, partiremo per discutere non di ciò che è accaduto Ma per parlare di ciò che riguarda in qualche maniera la tua vita, ci siamo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. abbiamo avuto un po' di problemi di connessione, però ce l'abbiamo fatta. Detto da te, diciamo è allarmante, però va bene. Eh, eh, no, perché la connessione non dipende da Tim in questo caso, ma dalla terza. Hai visto? Abbiamo fatto questo siparietto pubblicitario che <ride> ah, non offende e non offende nessuno. Allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Salvatore, ben trovato. Grazie. Casa. Sì, ovviamente, come si può vedere dallo sfondo. Io no, come puoi vedere dal mio sfondo, dove vedi i fratelli, la terza fondatori e le mie spalle. Eh, stavo dicendo prima per riempire diciamo, il vuoto, stavo partendo dall'indicazione della presentazione di questo nostro eh, volume, di questa impresa comune, la politica economica italiana dal 68 a oggi, di cui voglio solo dire che è un'impresa un in progress, perché eh, la prima edizione di questo libro è addirittura del 1998. E poi è stato oggetto di più eh, riedizioni che in qualche maniera hanno seguito eh, quelle che sono state le evoluzioni del nostro sistema economico. Certo adesso ci toccherà, eh, temo credo, aggiornarlo ulteriormente perché lo scenario che si oggi rispetto all'uscita del libro è uno scenario completamente nuovo. Eh, Salvatore, eh, ovviamente quando si parla di politica economica si parla per definizione dell'intervento pubblico in economia o del rapporto dell'intervento pubblico e i sistemi eh, economici. Oggi certamente avremo un orizzonte di conversazione più, eh, più ampio, però partiamo proprio da questo, eh, se vogliamo. Eh, in questa fase di eh, preoccupazione e di crisi oggettiva determinata dall'epidemia eh, Covid si eh, parla insistentemente. Della necessità di un forte intervento pubblico lo si fa in Italia a livello nazionale, lo si fa a livello europeo. Abbiamo un esempio americano di intervento massiccio a favore al sostegno dell'economia e delle famiglie. Qualcuno addirittura preconizza in maniera forse un po' troppo. Ehm, come dire, eh, azzardata, affrettata, che ci sia in questo momento un autentico tracollo del paradigma economico eh, neo, neo eh, com Come vedi tu in questo scenario appunto il tema dell'intervento pubblico e se pensi che questo preluda un cambiamento più vasto di, eh, di orizzonte? Qualcuno dice addirittura una, una nuova stagione del capitalismo. Allora, intanto due parole sul libro che tu hai introdotto e, e giustamente come tu hai detto è un libro antico a questo punto perché appunto, è nato nel 98, 30 anni dopo la data fatidica simbolica del 68, quindi voleva raccontare molto brevemente 30 anni di politica economica in Italia. Poi eh, appunto il libro ha avuto numerose edizioni e arricchimenti progressivi, quindi allungamenti man mano che il tempo passava. Eh, abbiamo pensato insieme, anzi l'avete pensato voi per la verità, di fare questa ultima edizione aggiornando eh, il libro a Dopo la crisi finanziaria globale. Quindi l'idea di questa nuova edizione è stata benissimo. Raccontiamo anche che cosa ha fatto la politica economica in Italia, in particolare nei 10-12 anni passati dalla crisi finanziaria globale. Poi il destino ha voluto che ci sia piombata sulla testa, poco dopo l'uscita di questo libro, una nuova crisi mondiale, secondo me ma secondo molti altri assai più grave della crisi finanziaria e della recessione conseguente di 10-12 anni fa. E siamo a questo punto nel pieno della crisi e dei tentativi di risposta delle politiche economiche in tutti i paesi del mondo a questa crisi, che colpisce in modo particolare, come sappiamo ormai benissimo, l'Italia, per ragioni in parte misteriose, in parte casuali probabilmente. Allora, per venire alla tua questione, che è ovviamente una questione di grande eh, momento, è indubbio che c'è una tendenza eh, non solo dei popoli, non solo della gente comune, ma anche degli intellettuali cosiddetti, fra virgolette, a um, chiedere eh, una maggior presenza pubblica nell'economia, <coughs> quindi a chiedere eh, emergenze, misure di emergenza che non possono che essere pubbliche e che in qualche modo limitino, eh, arginino eh, il libero gioco delle, delle forze di mercato. Questa è una tendenza indubbia, d'altro canto è, è naturale, in ogni momento di crisi si tende, tutti tendono a rifugiarsi sotto le ali di, di qualcuno o di qualcosa. Uh, i, I settori pubblici sono uh, perfino in un paese come gli Stati Uniti d'America, che è uh, paese simbolo, paese difensore all'estremo del libero mercato, perfino lì. Eh, si vuole un intervento pubblico più deciso eh, cerchiamo di ragionare freddamente per quanto sia possibile farlo nel mezzo di una crisi così tragica che provoca morti su morti eh, però tocca farlo bisogna sforzarsi di ragionare freddamente è evidente che eh, questa è una crisi come dicono gli economisti di offerta non di domande, nasce così. Che vuol dire? Vuol dire che piomba un meteorite sulla Terra, piomba un virus sconosciuto e determina un'epidemia. La prima cosa che succede è che uffici e fabbriche, almeno in parte, si fermano, chiudono, perché la gente sta a casa. Sta a casa o perché ha paura o perché è forzata a rimanere a casa, come nel nostro caso e nel caso di molti altri paesi, da misure... Eh, pubbliche. Questo ovviamente fa eh, collassare l'offerta di beni e di servizi sul mercato. Eh, le fabbriche di automobili chiudono e quindi ci sono molte meno automobili in giro eh, disponibili per, per essere vendute a qualcuno. Eh, una crisi di domanda però segue immediatamente perché eh, la gente che va a casa, i lavoratori delle fabbriche che hanno chiuso e che stanno a casa da casa ovviamente non hanno molta voglia e non hanno neanche modo di ricomprarsi un'automobile. Quindi crolla l'offerta, crolla anche la domanda. Eh, a questo punto succede una cosa su cui conviene fare molta attenzione. Se questo collasso di offerta e di domanda è temporaneo, dura poco, dura due mesi, tre mesi, quattro mesi, quello che si determina è un buco, un abisso, una caduta forte della produzione, quindi del PIL, del benessere di tutti. Se però questo buco, questa caduta, non determina danni permanenti, si può pensare che, scontato il fatto che il PIL abbia uno scalino all'ingiù inevitabile e che ci resterà per sempre, quindi ci impoveriamo tutti, non c'è dubbio, nessuno ci leva questo impoverimento, questo scalino una tanto. però possiamo conservare la speranza se nessun danno è fatto all'offerta produttiva, alla capacità produttiva, alle fabbriche, agli uffici, eccetera, che si possa riprendere, una volta passata l'epidemia, si possa riprendere a crescere. Eh, come e sperabilmente nel caso italiano più eh, di prima. È cruciale però che affinché nessun danno permanente sia determinato da questa situazione, che il settore pubblico, che il governo intervenga massicciamente eh, per stendere un ponte su questo abisso che si è spalancato sotto i nostri piedi e traghettare su questo ponte tutta l'economia, imprese e lavoratori. Questo è fondamentale. Ci vogliono fare questo un sacco di soldi. Bisogna, come ha detto il ministro Gualtieri eh, ormai settimane fa, per esempio, che nessuno perda il lavoro, che nessuno venga licenziato, che nessuna impresa chiuda qualche impresa sta cominciando a chiudere, qualche licenziamento, licenziamento non cassa integrazione, licenziamento si comincia a vedere. Questo è molto pericoloso perché è l'inizio di quei danni permanenti che possono veramente eh, trascinarci non in una recessione, ma in una depressione lunga e intensa, forse peggiore di quella del 29 del, del secolo scorso. Eh, quindi i, i governi di tutto il mondo in questo momento stanno ragionando su uno sforzo straordinario eh, per sovvenire i redditi di tutti quelli che in questo momento sono sospesi eh, a causa del fatto eh, che tutti sono a casa. Eh, quindi bisogna pagare stipendi, eh, pagare fornitori, pagare bollette delle imprese. Eh, ci vogliono un sacco di soldi, veramente tantissimi soldi. Più o meno tanti soldi ci vogliono quanti quelli che si perdono in questi due, tre, quattro mesi di abisso, buco. Di, di buco. Eh. Dunque Salvatore, eh, due, una piccola pausa perché ho dimenticato, nella, nella fretta del collegamento, di eh, ricordare, e eh, forse per un eccesso di familiarità di un scuso il fatto che tu hai eh, trascorso oltre 40 anni della tua vita in Banca d'Italia, eh, concludendo, diciamo, nell'ultimo tratto della tua carriera con il ruolo di direttore generale, che attualmente sei eh, invece cambiato, diciamo, per il e sei presidente di eh, TIM. È corretta come, come descritto Correttissimo. Eh, poi, una piccola diciamo, battuta, una persona che ci serve... Chiedegli, chiede di chi è il quadro che ha le tue spalle. Domanda che ti giro, lo sai? Sì, certo che lo so. Perché no, no, non è di un pittore famoso, è di un fotografo, peraltro, famoso. Che eh, ha fatto il pittore dilettante per molta parte della sua vita e mi ha regalato un po' di suoi quadri. Sono acquerelli schizzati su fogli di carta di giornale. Eh, quello è, è, è molto bello adesso mh, se ne vede soltanto un pezzetto eh? perché parte nascosto dalla mia testa e comunque è comunque lontano è, è molto bello quello lì ah, l'altra questione che un'altra persona che sto seguendo eh, e qui eh, ti faccio tornare indietro alla tua stagione in Marche dice ed è un tema che ricorre interessante secondo me eh, <coughs> di prenderlo, eh, è una specie di luogo comune, cioè come mai, visto che è come se fossimo in tempo di guerra, non utilizziamo le nostre riserve auree? È una domanda che ci è stata fatta. Siccome so che è un tema su tempi eh, sì. eh. ti è toccato rispondere, sì, sì, sì, se in queste situazioni è immaginabile impiegare le nostre riserve aule? Dunque, la, uh, ci sono molte risposte a questa domanda, però ce n'è una che sovrasta tutte le altre. Eh, le riserve auree, per quanto ingenti che abbiamo in Italia, eh, ricordo che l'Italia è il quarto detentore di oro al mondo eh, dopo il Fondo Monetario, gli Stati Uniti e la Germania, per quanto ingenti sono comunque, adesso no, non so più a, a questo punto oggi quanto valgano, perché valgono secondo il mercato, eh, però un anno fa valevano 90 miliardi 90 miliardi rispetto a quello che serve in questo momento cominciano a diventare pochini e comunque usare seconda risposta, oltre al fatto che sono pochi, 90 miliardi e comunque usarli tutti, cioè spendersi tutto l'oro eh, sia pure in una emergenza grave, bellica, da tipo guerra come quella che viviamo, ed essere i primi a farlo dà un segnale cattivissimo al resto del mondo, dà il segnale che eh, l'Italia è un paese che non ha altre risorse, se non quella che è l'estrema risorsa. Ricordiamo come sono nate le riserve aure nei, nella modernità, nel, nel tempo moderno. Sono nate come l'estrema risorsa che garantisce eh, la eh, solidità e solvibilità eh, del paese, ma sono veramente l'estrema risorsa. Nessuno si vende loro se non veramente quando sta per morire. Mi sembrava giusto diciamo, raccogliere questa sollecitazione da parte di chi ci ascolta, però torniamo eh, all'argomento eh, principale. Eh, oh, I temi sono tanti, eh, però mi piacerebbe una tua riflessione eh, su eh, come tu vedi la reazione eh, del, a livello europeo, della BCE stati nazionali rispetto al contesto che sta formando e come lo vedi in relazione all'Italia poi eh, specificamente, è una domanda complessa, conto. però eh, siccome si percepisce questa difficoltà eh, di eh, dialogo a trovare una soluzione eh, come dire, univoca o delle risposte che in qualche maniera indirizzino chiaramente il discorso, dato che non sia successo qualche cosa stamattina che non so, Voglio dire, tu come, come vedi questa, questa situazione? C'è chi dice eh, che eh, l'incapacità eh, di eh, fronteggiare questa crisi in maniera netta e decisa potrebbe in qualche maniera non solo determinare eh, l'impossibilità di creare quel ponte di cui tu parlavi prima, ma addirittura di mettere radicalmente in crisi il modello il progetto europeo. Come, lo, come vedi tu questa questione? Io penso che dobbiamo, tanto per cominciare, distinguere fra Banca Centrale Europea e tutto il resto d'Europa. Perché Europa è un, una parola che ovviamente copre moltissime realtà. C'è la Commissione Europea, c'è il Parlamento Europeo, c'è il Consiglio Europeo e poi c'è la BCE. La BCE non è un organo politico un organo tecnico però nominato e voluto dalla politica eh, che ha eh, la missione di assicurare la stabilità dei prezzi di tutti i prezzi dell'indice generale dei prezzi in europa in tutta europa indistintamente non in, in un singolo paese o in una singola regione in tutta europa benissimo allora eh, la bce eh, che è, un organo, diciamo, è governata da un organo collegiale, e ti questo. quindi non è la Lagarde come prima non era Mario Draghi a essere il dittatore assoluto e il comandante supremo della BCE. Eh, la BCE è governata, prende le sue decisioni in un organo collegiale in cui sono rappresentati tutti i governatori nazionali di tutti i, i paesi. Eh, eh, la BCE ha secondo me, reagito in questo caso nel modo giusto, nel modo appropriato. Questo non lo dico per, come dire, eh, spirito di corpo, anche perché di quel corpo lì non faccio parte ormai da, da un anno, quindi potrei, eh, se fossi critico, potrei esserlo tranquillamente. Ma eh, la BCE ha messo in campo un sacco di soldi un trilione aumentabile, un trilione, badate bene, cioè mille miliardi aumentabili e soprattutto, cosa di cui non si parla tanto sui giornali perché sono apparentemente delle tecnicalità, ma in realtà sono cose importantissime, ha eliminato tutti i limiti che si era data agli acquisti di titoli pubblici dei vari paesi. Ce n'erano due di questi limiti. Uno diceva che la BCE non può acquistare più del 30% delle emissioni di un singolo Stato. Il secondo e più importante limite diceva che la BCE non può comunque uh, uh, detenere una quota del debito pubblico di un singolo Stato che ecceda attenzione la quota di capitale che quello Stato ha nel capitale della BCE, che nel caso italiano è il 16%. Quindi, il vecchio limite, diceva, l'ABC non può detenere più del 16% del debito pubblico italiano. Quel limite, in realtà, sostanzialmente, non formalmente, ma sostanzialmente è caduto. Quindi l'ABC è pronta a comprarsi titoli pubblici italiani, ma anche spagnoli, ma anche greci, perfino, per ammontari ingentissimi e senza limiti. Uh, questa è una cosa fondamentale. Cioè, in questo momento la sorte di tutta Europa è, eh, sta, come dire, appesa, Lasciatemi usare questo eh, verbo non tecnico ma che rende l'idea, è appesa a questa decisione qua. Poi su un altro piano c'è cioè, il dibattito molto più vocale, molto più caldo sui giornali, sui media, eccetera. Sui, eh, Eurobonds, Corona Bonds, comunque li vogliamo chiamare. Quindi su un tentativo che possa l'Europa nel suo complesso fare di indebitarsi sui mercati e poi di distribuire in qualche modo le risorse ottenute in prestito dai mercati ai vari paesi per le esigenze connesse con l'epidemia. Allora, secondo, di nuovo, do la mia opinione personale. Eh, questo dibattito è interessante e importante. La misura in sé è interessante e importante, ma più sul piano politico che su quello economico-finanziario. Su quello economico-finanziario è più importante quello che sta facendo la BCE, di ah. quello, quello che sta già facendo la BCE, di quello che si possa eventualmente fare con una emissione di qualche tipo. Poi, eh, nessuno è preciso abbastanza chi emette con quali garanzie, eh, a quale prezzo eh, qual è il modo di distribuire le risorse fra i vari paesi eh, c'è molta cacofonia su tutto questo c'è molta confusione, ci sono alcune eh, proposte concrete Una, un paio sono state fatte in Italia da economisti italiani, un'altra è stata fatta dal governo francese un paio di, di giorni fa, ma insomma c'è ancora eh, eh, molta confusione. Però eh, una emissione di titoli eh, da parte di una qualunque, di una qualsivoglia istituzione europea eh, non risolve il problema. In, intanto perché eh, continuano a essere soldi in prestito. Per quanto si pensi a una emissione molto lunga nel tempo, <ride> addirittura, secondo due famosi economisti italiani Giavazzi e Tabellini, i titoli irredimibili. Anzi, il primo a proporre questa cosa qua è stato Mario Monti, irredimibili vuol dire senza scadenza. Quindi, fondamentalmente non sono più titoli, non è più, più un prestito: <ride> eh, vuol dire eh, eh, se io, Salvatore Rossi, emetto un titolo di debito mio irredimibile e lo vendo a qualcuno in realtà gli sto vendendo non il mio debito gli sto vendendo una rendita perpetua gli sto dicendo tu mi dai dei soldi non li rivedrai mai più non è un prestito in cambio di questo io assicuro a te e ai tuoi discendenti per sempre una rendita magari piccola però te la assicuro questo è un titolo irrebilito una... sì proporre scusami un Questione che emerge dalle osservazioni dei nostri ascoltatori. Eh, anche questo è un, è un, è un fatto che è ritornato più nel discorso del pubblico giornalistico. Eh, per far fronte a queste, a queste esigenze, a queste, non basta stampare più la moneta, e se si, facesse, se si facesse questo, che effetti ci, ci sarebbero? Il allora, vostro... io naturalmente ma voglio dire a te la risposta chi la stampa la moneta la banca centrale qual è la banca centrale in Europa la BCE C -C ah, quindi eh, che cosa sta facendo la BCE la sta stampando perché per comprarsi tutto quello che si compra e che si vorrà comprare in futuro che siano titoli pubblici <coughs> anche titoli privati <coughs> Eh, carta commerciale, la carta commerciale è, è un asset che si sta comprando la Fed in, in America. Per fare tutto questo, bisogna stampare moneta, eh, se no, come si fa? Cioè, in bilancio la BCE ci deve mettere da un lato al passivo la moneta che stampa e all'attivo quello che compra con questa moneta. Questa moneta, anzi, come tu sai Alessandro, io la parola moneta in realtà la, non la uso tanto, preferisco usare denaro, soldi, perché moneta è un termine più da economisti, più, più di gergo. In inglese non è così, perché la parola money vuol dire, eh, vuol dire soldi, vuol dire denaro, quindi la usa anche la gente comune. In italiano non è così, quindi diciamo denaro. Allora, una banca centrale è l'unico soggetto che esista nell'economia che può Creare denaro dal nulla, quella che si chiama che gli economisti chiamano la Fiat Money, fiat, non nel senso della vecchia fabbrica automobilistica, ma nel senso latino di Fiat, sia, nasca, quindi, denaro dal nulla. Per fare che cosa? Per comprarsi titoli pubblici, fondamentalmente, in questo momento. Quindi questa cosa l'ABC la sta facendo. Solo che, attenzione, seguitemi un attimo perché qui ci addentriamo su un terreno eh, complicato. Eh, negli statuti delle banche centrali, nelle leggi istitutive, l'ABC in particolare, ma anche la Fed americana, la Banca del Giappone e la Banca d'Inghilterra, eccetera, c'è cioè, il divieto assoluto per una banca centrale di finanziare con moneta, cioè con denaro creato dal nulla, le spese pubbliche, le spese dei governi. Perché questo divieto? Questo divieto è una ragione oltre che teorica, anche storica, molto importante, perché si è capito che un governo che obblighi moralmente o legalmente la sua banca centrale a stampare moneta per le sue spese, che possono essere spese di guerra, per esempio, per fare una guerra, oppure eh, per dare soldi ai propri clienti politici, eccetera, eccetera. In questo modo si crea una enorme inflazione. Cioè c'è un potenziale inflazionistico, una bolla inflazionistica che si gonfia. Quindi e, e la storia ci ha insegnato che, è così, è veramente così. Eh, senza andare alla iperinflazione tedesca al tempo di Weimar negli anni 30, basta ricordarsi gli anni 70, che sono appunto raccontati in quel libro da cui siamo partiti negli anni 70. In tutti i paesi del mondo c'è stato il fenomeno, qualcuno se lo ricorderà, cosiddetto della stagflazione, cioè la compresenza di grande inflazione e di eh, un PIL stagnante o addirittura in, in caduta in, in recessione. Quindi per questa ragione, scusami, dammi un, un minuto Alessandro, per questa ragione eh, eh, è stato vietato negli statuti il finanziamento monetario dei disavanzi pubblici. Che vuol dire finanziamento monetario? Vuol dire che la Banca Centrale dà soldi direttamente ai governi. Eh, al limite, un governo emette un titolo di debito, ma non lo mette neanche sul mercato, lo dà direttamente alla banca centrale in cambio di denaro liquido. La banca centrale se lo mette nel suo bilancio e se lo tiene lì per sempre. Quindi, in realtà, sono, quello è il finanziamento monetario del pubblico. Le banche centrali, invece, possono, possono tuttora fare una cosa più complicata, cioè comprarsi titoli pubblici sul mercato cosiddetto secondario. Quindi prima il governo li emette, li colloca sul mercato, li vende, qualcuno si ricompra, qualcuno li rivende alla banca, può rivenderli alla banca centrale quei titoli che ha, che ha comprato. E questa è la cosa che la BCE sta facendo in questo momento. In realtà non c'è bisogno di violare la norma che è negli statuti di tutte le banche centrali eh, che viede il finanziamento pubblico. Quello che si può fare, che si, si sta già facendo, è comprarsi un sacco di titoli pubblici e quindi consentire ai governi di andare in disavanzo in questo momento eh, molto grande, molto grande eh, comprandosi questi titoli sul mercato a breve distanza di tempo dalla loro emissione e il mercato questo lo sa, sa mm. che c'è un compratore quindi. grande con le spalle larghissime e quindi se li compra a prezzi ragionevoli perché sa che se li può rivendere. Vabbè, comunque vedo bruciare comunque in te sempre l'antico fuoco della Banca d'Italia, <ride> mi dispiace. D'altro <ride> <E ride> canto, come hai detto tu, più <ride> di 40 anni trascorsi lì. Una, tor torniamo uh, sullo scenario domestico, uh, mh, anche in questo libro, però in altri libri che abbiamo avuto uh, occasione di fare insieme, uh, tu hai uh, tracciato un, un ritratto che ovviamente si è poi quindi, anche aggiornato nel tempo uh, del sistema produttivo italiano. Uh, fondamentalmente uh, mancherò qualche punto. Uh, le questioni critiche che tu hai sempre evidenziato uh, uh, sono uh, uh, la tendenza a uh, diciamo, produrre uh, beni e servizi a uh, basso valore uh, aggiunto e basso contenuto di innovazione uh, tecnologica. Uh, seconda questione, uh, il problema dei passi dimensionali di impresa come fattore di debolezza cronico uh, del, del nostro sistema. Uh, infine um, il, il problema di un eccesso di dipendenza dal uh, sistema uh, bancario per l'approvvigionamento di carattere finanziario. Prendo questi tre punti, ne potremmo aggiungere altri. Uh, presumo che tu ovviamente confermi con la tua Visione delle, delle, delle cose, ma ecco, l'impatto di queste che sono per l'Italia eh, delle bello strutturali, l'impatto di questa crisi così eh, potente, eh, qual è? Anche perché vi faccio la domanda: anche perché mh, qualcuno vede addirittura secondo me con qualche imprudenza, una sorta di componente parigenetica cioè la crisi crea un tale, una, una, tale, una tale distruzione che a questo punto dalle ceneri eh, dovrebbe rinascere un sistema pubblico, eh, produttivo e bancario eh, che in qualche maniera dovrebbe assorbire e rispondere anche a queste debolezze che fanno parte della nostra storia. Come la vedi? Allora, dico subito che le palingenesi sono molto pericolose sono anche molto belle danno un sacco di speranza però sono pericolose perché il costo di una palingenesi potrebbe essere talmente alto, potrebbe essere la morte di tutti, quindi se siamo tutti morti certo c'è una bella palingenesi però non ce ne accorgiamo. Eh, eh, tornando alle cose più concrete del sistema mh, produttivo italiano i tre elementi che tu ricordavi far parte della mia analisi ormai da da tantissimi anni a questa parte, non solo li confermo, ma dico una cosa in più, che sono collegati a loro. E anzi, probabilmente, il, la matrice di tutto è la dimensione di impresa. Eh, cioè, la peculiarità italiana eh, tuttora sta nel fatto non solo che noi abbiamo una dimensione media delle imprese più bassa, molto più bassa di quella degli altri paesi avanzati con cui ci confrontiamo, ma che la dinamica, cioè il, il, il, il, il film che si sviluppa mano a mano che il tempo passa, è statico, è statico. Cioè, in altri termini e in parole più povere, quello che non succede in Italia mentre invece succede in altri paesi è che dalla grande platea delle imprese piccole e piccolissime, che non c'è soltanto in Italia, eh, un sacco di imprese piccole e piccolissime ci sono perfino in America, che pure è il grande paese capitalistico del, del mondo. Quello che non succede in Italia è che da questa grande platea si stacchino ogni anno, cinque anni, eh, un bel numero qualche migliaio di imprese che diventano medie e che dalla più piccola platea delle, imp delle imprese di media dimensione se ne stacchi un numero, ovviamente un, un po' più piccolo, qualche diecina che diventano grandi. Uh, questo in Italia non succede. Si nasce piccoli e si muore piccoli. Uh, le, mh, non è stato sempre così. E, negli anni 50 e 60 l'Italia aveva un sacco di grandi imprese. Poi dico perché avere grandi imprese è importante, perché uno potrebbe dire ma chi se ne frega. Eh, piccolo e bello, come si diceva un tempo, eh, le piccole imprese sono simpatiche, eh, flessibili, eccetera. Quindi tediamocelo. Dico perché non va bene nel, nella modernità, ma lo dico fra un minuto. Allora, eh, eh, questa, eh, questa cosa è successa più o meno negli anni 80. La mia uh, visione personale delle cose è più da politico che da economista, quindi esito a dirla perché qualcuno potrebbe dirmi non è mestiere tuo, fai economista e basta. Però diciamo, io sono convinto, anche perché quegli anni lì me li ricordo, li ho vissuti, eh, sono convinto che quelli sono stati anni talmente… Mh, turbolento dal punto di vista sociale e politico, che le grandi imprese del tempo si sono, come dire, rimpicciolite per paura, per paura di essere troppo visibili, visibili eh, al sindacato, alla politica, al fisco. Uh, ai cittadini, ai terroristi, che non erano pochissimi a quel tempo lì, erano una esigua minoranza, ma non erano comunque pochissimi. Quindi c'è stato un fenomeno: secondo quello che intuisco vagamente, c'è stato un fenomeno di rimpicciolimento uh, del sistema, delle imprese, che poi si è portati dietro fino a a oggi. Allora, perché non va bene avere piccole imprese? Perché sarebbe meglio averne di grandi o di grandissime? Perché nel frattempo il tempo moderno è un tempo di innovazione tecnologica continua. Continua, quindi non una tanto, continua. Ogni giorno bisogna inventarsi qualcosa. Uh, questa capacità di innovarsi tecnologicamente, <coughs> ovviamente più sei grande più ce l'hai perché ci vogliono laboratori, eh, tecnologi, scienziati, eh, bisogna è complicato, ci vuole una expertise molto articolata che una grande organizzazione può avere. Adesso io, eh, scusate se faccio un piccolo spot pubblicitario a favore del, dell'azienda di cui eh, adesso mi trovo a fare il presidente, cioè Tim Telecom, eh, che è una grande azienda, lo era molto di più. Un tempo poi è stata soggetta a così, vicissitudini varie su cui non voglio diffondermi, ma resta una grande azienda con una grande capacità tecnologica, molto grande. Che io ho, vado scoprendo giorno per giorno in questo momento. E, e, e quindi mi capisco sempre di più e mi confermo nell'idea che se sei grande. Eh, ti muovi nel mondo d'oggi, che è un mondo tecnologico, eh, con molto più agio che se sei molto piccolo. Non c'è dubbio su questo. Quindi è, è questa la radice di tutti i nostri allora, problemi. Premesso questa considerazione, eh, il tema è, capisco, non hai la, la sfera di cristallo, però tu credi che appunto l'impatto di questa crisi, per esempio, possa, spingere, o non dico determinare, ma spingere a, a, in direzione di un processo, quello che tu descrivevi, che, qualche, che più piccoli diventino medie, più medie diventino grandi, oppure pensi che sia, francamente, presto per esprimere una valutazione del genere, cioè che nasca una necessità nuova, rinnovata, per così dire, di questo cambiamento dimensionale, oppure no. Guarda, la risposta vera è che non lo so, non lo so. Quello che vedo però succedere in questi giorni, in queste settimane, è che c'è una rinnovata attenzione verso la ricerca scientifica e verso la consapevolezza che occorre saperne. Ci vuole conoscenza, anche sofisticata. Quanto questo possa come dire, eh, così, passare dalla consapevolezza superficiale eh, di tutti alla convinzione di ciascun imprenditore di buttarsi in imprese più complicate e quindi che implichino un, un aumento di dimensione, questo non lo so perché intendiamoci eh, la dimensione normalmente piccola delle imprese italiane. Apro una brevissima parentesi. Ogni impresa italiana, anche quelle più di successo, anche quelle che fanno un sacco di profitti, che sono leader nel proprio mercato, sono sempre e comunque molto più piccole dei loro concorrenti. Qualunque sia la loro dimensione, anche le grandissime imprese italiane sono comunque più piccole delle grandissime imprese tedesche, americane. Eh, eccetera. Allora, eh, eh, per ingrandirsi eh, ci vogliono due condizioni, una condizione esterna e una interna. Quella esterna ci vuole un ambiente esterno, un ecosistema che sia favorevole a questa crescita della dimensione impresa, che più in generale sia favorevole al libero mercato Cosa che in Italia non abbiamo avuto in tutti questi anni. L'Italia è un paese ehm, che, per ragioni su cui adesso non, non c'è tempo di soffermarsi, eh, è stata, se non, se non ostile, perlomeno indifferente allo sviluppo del, del mercato, dell'economia di mercato. E Poi la, la seconda condizione necessaria, quella interna, è psicologica. Cioè bisogna che l'imprenditore singolo si convinca a uscire dal guscio della piccola o media dimensione, quindi a rischiare eh, il patrimonio di famiglia, per esempio, Quindi a, a non curarsi troppo della sorte dei figli, dei, dei nipoti e a pensare eh, è di se stesso, e propria, alla sorte propria, e di pensare in grande. Voglio dire, eh, i, i grandi colossi americani che in questo momento dominano il mondo, i Google, eh, le Microsoft eccetera, vent'anni fa, trent'anni fa non esistevano, non esistevano proprio. Uh, il fatto che nell'arco di pochi anni siano diventati dei colossi mondiali, questa cosa qua in Italia è impensabile. È in... non... Non c'è, non c'è mai stata. Dobbiamo chiederci perché. Uh, volevo, devo vedere il tempo. Uh, no, siamo giusti. Allora, ti volevo, volevo farti una... Porti una questione, come dire, a metà strada tra il, il, il, diciamo, il personale e eh, il professionale. Uh, uh, secondo te... Eh, l'impatto di questa emergenza, di questa crisi, eh, in che misura modifica provvisoriamente o eh, stabilmente eh, il, il nostro modo di vita, in senso, in senso se vuoi più, più ordinario possibile, eh, e in che misura, e qui se vuoi vengo a un, a un piano che per te è più eh, professionale, in che misura eh, la tecnologia, Qualche modo, eh, come dire, contribuirà eh, a questo cambiamento risolvendo evidentemente una serie di questioni. Scusate, Oba! ero mobile, <ride> esatto. <ride> che, che crollo. Allora, eh, dunque, io penso come moltissimi peraltro, è difficile tornare al mondo di prima, dopo questo shock. Anche perché alcune tendenze erano già in atto alla digitalizzazione, all'uso all per esempio di questi devices qua, delle videoconferenze, lo smart working, era, era già in atto questa tendenza, ha avuto un'accelerazione enorme e siccome è una tendenza che va nella linea della modernità, e eh, quindi io penso che a questo punto le, eh, se c'è un, un vantaggio nel, nella tragedia è, è questo qua, che abbiamo fatto un passo molto consistente verso l'uso di queste tecnologie che consentono eh, di interagire a distanza. Eh, L'essere umano, per quello che consta a me, dimentica presto. Uh, questo shock è talmente grave che ci si metterà un po' di più a dimenticare. Però alla fine, se non scoppiano altre epidemie incrociando tutte le dita possibili, uh, io penso che anche questa sarà dimenticata. Però l'eredità potrebbe essere positiva. O no. accanto a tante realtà negative, quella positiva potrebbe essere un salto tecnologico che era già in atto, torno a dire, era già in atto, però a questo punto è diventato veramente un balzo eh, gigantesco. E cosa pensi? Eh, se ne è discusso, io non ho approfondito molto l'argomento, però eh, negli ultimi giorni si è discusso molto, prendiamo qui davvero la questione della telefonia mobile. Proprio sul, sul tema di eh, in che misura sia necessario e poi in che misura sia giusto, eh, il fatto che questa appendice, per così dire, che ci accompagna giorno e notte, che il, che il telefono cellulare eh, possa o debba essere eh, lo strumento attraverso il quale si dice in fase di emergenza epidemica eh, sia eh, possibile. Uh, controllare i movimenti uh, delle persone, discorso che da un lato ovviamente potrebbe rispondere a un'esigenza di natura, per così dire, sanitaria, ma ovviamente porta dentro anche una serie di uh, questioni abbastanza delicate e ambigue, perché sai dove cominci, uso questo passaggio un po' elementare, ma non sai uh, dove finisci, tu come la vedi? Guarda, io penso a questo, che un, un, un, qualche forma di tracciamento, come si dice, dei movimenti della gente, in particolare di quelli contagiati, che però siano riconosciuti contagiati. Quindi questo andrebbe insieme con un enorme aumento nel numero di tamponi fatti. Cioè un qualche tracciamento nel pieno della crisi eh, ci voglia. Eh, sia... D'altro canto alcuni paesi nel mondo lo hanno fatto, la Corea del Sud, la stessa Cina lo ha fatto. Eh, la Cina adesso qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma quello non è un paese veramente democratico, è un paese fortemente autoritario e quindi se ne frega del, del, delle ubie di privacy che potete avere voi occidentali. La Corea del Sud no, è un paese veramente, autenticamente democratico. Certo, è un paese asiatico, è un paese la cui popolazione è molto meno individualista delle nostre e quindi è più portata ad accettare queste modalità. Allora, sgomberato il campo dal fatto che tecnicamente non c'è nessun problema, cioè tecnicamente si può fare subito, immediatamente. Uh, I dati e eh, le procedure informatiche ci sono già. Uh, Tim, per quello che le competeva, ha messo a disposizione il governo su, da subito uh, questa capacità. Capisco che è molto pesante però prendersi la responsabilità politica per un governo di mm. autorizzare… Eh, una invasione così pesante nella privacy della gente e quindi capisco le esitazioni del governo italiano ma non soltanto italiano anche di molti altri governi del mondo d'altro canto mi dico io queste invasioni della privacy sono già in atto cioè quei colossi che ricordavo prima di noi sanno non dico tutto, ma insomma sanno molto e, e non sappiamo che uso facciano eh, di, questi, di questi dati. Eh, quindi in realtà stiamo forse parlando di una cosa eh, che già c'è, ci fa più paura se a farla è un governo, perché fa venire in testa eh, situazioni dittatoriali, sbocchi dittatoriali. Però intanto, voglio dire, non, non sono son mica sicuro che un governo sia peggio di un colosso privato. E anche questa sarebbe una bella discussione. Eh, dunque, Salvatore, siamo più o meno in eh, conclusione del nostro collegamento. Spero che abbiamo tirato fuori eh, un numero sufficiente di argomenti su una materia sconfinata e molto complicata da, da, da toccare. E in, eh, il, diciamo, il rituale del, di questi collegamenti di casa della terza vuole eh, che eh, in fine collegamento venga suggerita una lettura. Eh, io non suggerisco niente, mi sfido tutte alle tue scelte. Puoi mh, scegliere quello che vuoi, non, non, non è richiesta l'attinenza stretta con la materia eh, eh, trattata, però ovviamente ben venga se c'è. Tu, che cosa, che, cosa stai leggendo, che cosa stai leggendo e che cosa suggeriresti di, di, di leggere? Allora, sto leggendo in realtà una biografia di D'Annunzio che, ah. che è su, dire, consigliabile, è una lettura consigliabile, una bella, un bel libro scritto da Giordano Bruno Guerri che è tra l'altro il presidente della Fondazione Vittoriale, quindi è un dannunziologo provetto. Eh, ma in realtà il mio consiglio, invece, sarebbe quello di leggersi uno dei tre libri che ha scritto Yuval Harari, che è uno storico e antropologo israeliano naturalizzato inglese, molto giovane, ha cioè 40 anni forse neanche, è molto famoso a questo punto, molti ne avranno già sentito parlare. Lui eh, fa un'operazione ambiziosissima, cioè fa la storia dell'umanità dal, dalle origini, quindi dalla preistoria fino a oggi e oltre oggi si spinge verso il futuro. E, eh, scrive benissimo, anche, eh, si può leggere sia in inglese che in italiano, ma anche le traduzioni italiane sono eccellenti eh, quindi non suggerisco un titolo lui ne ha scritti tre di best sellers mondiali uno, qualunque dei tre poi tanto viene la voglia di leggersi gli altri due boh, ottimi suggerimenti di, eh, di, di lettura ci salutiamo grazie eh, del, del grazie a terzo. te, grazie alla terza e a tutti quelli che ci hanno ascoltato a presto, a presto. chiudo il collegamento Okay. <laughs>